Qui con l'onorevole Elena Centemeri, ecco, eh, al dibattito di oggi abbiamo sentito che la nuova riforma elettorale, eh, le nuove tecnologie, i social network, sembrano essere tutti strumenti, strumenti messi in atto per eh, rendere sempre più partecipativa la nostra democrazia, ma bastano questi strumenti oppure bisogna fare anche un cambiamento eh, radicale eh, dal punto di vista della relazione, della condivisione e del. Eh, della reciprocità? Ma, eh, gli strumenti della legge elettorale e i social network sono sicuramente degli strumenti che consentono il fatto di avvicinare l'elettore all'eletto, il governato al governante, però se non cambia il modo di essere delle persone, nel senso di se non cambia, se non si trasforma il modo con cui le persone guardano e fanno politica al tempo stesso, eh, questo riavvicinamento tra cittadini e istituzioni non può avvenire. Quindi che cosa deve cambiare secondo me? Eh, io penso che debba cambiare innanzitutto il fatto che i cittadini tornino ad impegnarsi. So che in molti non hanno speranza, che sono scoraggiati, però. In questo momento l'Italia ha bisogno di tutti noi, ha bisogno di tutti voi, di tutti noi, politici, non politici, ha bisogno che i singoli cittadini, i giovani, i meno giovani, le donne e gli uomini di questo paese si prendano la responsabilità di un impegno piccolo o grande per il loro paese. Dall'altra parte c'è bisogno che però la politica si apra. La politica si apra e faccia proprio un valore fondamentale che è quello del collaborare insieme, quindi dell'unità. Unità non significa un appiattimento, ma significa a partire dalla diversità di ciascuno, dalle idee di ciascuno, nel rispetto reciproco, unirsi per lavorare e per collaborare, cooperare per il bene di questo Paese. Grazie. Grazie.